Pulire la lente della telecamera. Le Dipsy Lala la Oh sono andati a Kamakura, al karaoke. A ah, voi piacciono le montagne russe a me? Siii! Sì. Sono in un Giappo potuto... sono Giappa inser... inserito a caso. Questo prank era buona almeno? Era buona ma era un po' piccolina. 6. Deba fa un'intrusione durante il tour del signor Franz e per l'occasione si veste da Tinky Winky perché la sobrietà è una cosa del passato, remotissimo. <totiposicolo> di ritardo Allora no scusate ma oggi ho avuto tutta la mattina meeting E sono in mega ritardo Adesso mi metto questo qua al collo E si parte Allora dove si esce sono Praticamente sto cercando di andare al Tokyo Dome Ma cioè sono in Giappone da una vita E ancora non riesco a capire come ci si orienta Vabbè siamo tornati in stazione Perché non riesco più a uscire da questa stazione Vi prego aiutatemi Non riesco a capire Comunque oggi giornata particolare Perché vado a invadere un Giappo Tour Quindi vado a invadere il Giappo Tour eh, di... Eh, Signor Franz che eh, non so se qualcuno Sa però il mio primo video Era anche la prima giorno che ho conosciuto Il signor Franz con i mates Nella barca lì del non so che cos'era Era tipo la riunione dei gamers di youtuber Di tutto il mondo e c'era anche questo signor Franz che mi ha dato dei consigli Su come pulire la telecamera Pulire però, guarda, la lente della telecamera E quindi oggi Dopo sei mesi che sono su youtube Lo rivedo ecco nel tempo che io ho fatto I miei 10.000 lui ne ha fatti 100 euro 000, però fa lo stesso Ok siamo riusciti ad uscire Vediamo Si sì, Bene perfetto Dov'è sto Tokyo Dome? Immagino che sia di là Ok devo andare in questo posto di cucina italiana Che si chiama Mar de Napoli Chissà se sarà autentico Ho oh, una giornata bellissima Tra l'altro ho fatto lo shooting l'altro giorno e Mi hanno regalato la maglia Quindi c'è una maglia piuttosto ficca Oggi è la giornata Usiamo tutte le calorie Quindi prendo le scale E mi faccio il giretto di scale Praticamente oggi sono in ritardo Perché stavo mettendo i video per voi Uh, le montagne russe, che voglia ad andarci su A voi piacciono le montagne russe? A me sì Tanto una domenica dovrebbe essere pieno di gente e in effetti lo è Vedrai che qua trovo subito la pizzeria dove voglio andare Vediamo, pizzeria ce ne sarà una, non c'è però Andiamo se è qui? Ah, forse... no, questa è la linda. No, vabbè, la troveremo Oh mio Dio, giochi acquatici Io non riuscirei mai a entrare in queste palle, non so voi, ma io no Mi ah, Ha detto che qua ci sono tutti i ristoranti Ah, forse qua, forse è uno dei ristoranti che c'è qua Andiamolo a scoprire L'abbiamo trovato, è quello laggiù. Adesso metto via la telecamera e la tiro fuori dopo. Ciao. Sono in un Japo tour, sono Japo tour inser inserito a caso, e hanno speso 15.000 yen di pizza. Quanto costa una margherita? Eh, eh, do, eh. Ah, ma questo è moltiplicato 500, per 5 Vabbè, se volete fare le equazioni scrivetele nei commenti Però costava un pochino sì, 10 euro Era buona almeno? Era buona, ma era un po' piccolina Però pasto alto, cioè, ci stava come pizza la sì. Quindi posso mettere una thumbnail miglior pizza di Tokyo? Oddio. <ride> no, ho provato solo questa No, vabbè avete tutto di viola hai ah, visto oggi sono proprio eh eh era per Sailor Moon mm -hmm. ormai devo dire che è una costante nei miei video ma cos'è? sono mm. dei mini vento da sì, sono tipo vento mi metti l'acqua e questo viene dall'Hokkaido è il chicacica carne chili con carne no questo è scritto in italiano chili con carne oh, oh, oggi facciamo takoyaki yeah <ride> Mediterraneo Stealth Chicken Sì, qua c'è una foca No, questa che animale è? Un piccione oh, ah, un piccione Oh mio Dio, io ho fatto una fatica Non so la differenza tra una foca e un tritone Non toccare No, non mangiare Cos'è questo? la toccare ma perché una... Ah, ok, ma perché non bisogna toccarlo? Sai perché? Perché questo mi sa che è una mossa dello spazio Questo è il cibo dello spazio Ah, ah Eh no, sì, è vero, è vero Questa è proprio ragione È vero perché Eh, infatti c'è scritto Uchushoku Sarebbe space il cibo del space food yeah. Questo? Questo? È idratarlo. ma dai, te lo danno con tutta questa bella carta. Cioè, scusa, uno va in mai figo. lo reidratano? Eh, sì, costa, costa, costa. E Infatti, è per quello che vedi che c'è solo l'acqua. Sono cioè le palline rimbalzelle con i pianeti. No, non so se rimbalzano. Oh. Si rimbalzano? Si, sì. Oh, sì. che belli. Che sono questi? Ma no. <ride> Cioè, praticamente è il, il portachiavi del, del vestito di Seidormu. Hanno mozzato. Eh. <ride> e vabbè, Seidormonca. Sì, no. Beh questo, questo è, è bellissimo il nostro. poi tra l'altro hanno detto loro che questi sono tutti materiali in esclusiva Li potete comprare solo qui Guarda il budino dello spazio Questa è Luna, sai chi è questa? No Non sai chi è lei, tu no. sai chi è questa? Non è la sua amica, la cattiva No, è buona lei Ah no, no? Lei è Luna, la gatta in versione umana ah. ah Adesso hai capito, vedi Ma questi qua sono tutti dolci nello spazio Io voglio il Tenga di Pellormone il, il Tenga? Col tanga? Ah, L'avete comprato uno? Certo ah, Io non l'ho mai provato Poi oh, ma costano tantissimo ma questo. Sciagli. Vabbè insomma 4, 400 yen per un set ho di visto, tre foto Tink minkiii <ride> Che, che, che fanno delle teletubbies eh? Salutano Fal no, non però, La non sai la canzone si teletubbies Ehi! Dipsy la. No, oh Si va no, no, oh. <ride> Si va Beh, è stata una settimana bellissima, ho conosciuto Franz, siamo andati a Kamakura, siamo andati ieri a, al karaoke Sapete che, vi fate una piccola indiscrezione, il nostro Franz prima di fare lo youtuber faceva video musicali Ricordiamo quello di Emma Marrone No, dei Velvet Ah, sai che viene Emma Marrone la settimana prossima a Tocchio? Sì, perché c'è il concerto a Toglio. Eh.